Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cappuccino al contrario dal Gona Coffee. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè solubile, zucchero, acqua tiepida, latte e cubetti di ghiaccio. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero. il caffè solubile e l'acqua ed azionare il bimbi per 5 minuti a velocità 4 senza misurino La crema è pronta, componiamo il cappuccino, mettere in un bicchiere i rubetti di ghiaccio, versare il latte, e mettere la crema se lo gradite spolverizzate con del cacao Cappuccino al contrario o dal gona coffee. Grazie e alla prossima ricetta!